Allora, la, prim la prima in assoluto, lo voglio dire appunto, è questa dell'acqua. Adesso mi spiace che qua ci sia questa con la plastica. Ah, perché noi siamo stati, Laureano è stato il primo comune in Piemonte. In realtà probabilmente ce la siamo giocati con un settimo vittore. Adesso io non voglio dire, però. Eravamo un settimo bittone non li conosciamo così, esatto. Li per <ride> però eh, noi abbiamo fatto questa idea di dire, facciamo la casetta dell'acqua. Io ricordo, adesso lo dico perché insomma. No, non sono più amministratori, io telefonai proprio al vice sindaco di Chivasso, perché dissi all'allora vice sindaco di Chivasso e gli dissi guarda abbiamo questa idea perché uno degli amministratori che erano in, con me ero, è un biologo e aveva visto questa cosa non so dove, mi disse perché non facciamo questa cosa, per cui vendiamo l'acqua eh, del, dell'acquedotto, la gasiamo, la, facciamo anche la, la, ovviamente la filtriamo e quindi questo dà un grosso risparmio dal punto di vista della, della plastica. Quindi io telefonai al vice sindaco di Chivasso e gli dissi, perché lui si occupava di questo gli dissi guarda facciamo una, roba, facciamo una cosa per cui compriamo noi, ognuno, ognuno di noi compra la sua casetta dell'acqua e facciamo questa cosa che è un servizio anche pubblico. Lui mi disse no, guarda, guarda secondo me è una roba che non prenderà mai piede. Ho detto oh, guarda io provo, quindi io andai all'acquedotto del Monferrato perché noi non siamo cosmata, lauriano è con l'acquedotto del Monferrato, andai all'acquedotto del Monferrato e dissi io avrei questa idea qui, me la finanziate? Allora loro dissero ma sì, casetta. e quindi una casetta, cosa vuoi che sia, 12.000 euro, non è così. Per... E quindi ci pagarono questa casetta dell'acqua. Noi facemmo questa casetta, in cui, peraltro lì mettiamo anche la pensilina per il pullman, eccetera e io racconto nel libro proprio, ma è vera è eh, questa, con cui tutti i pensionati vecchiavano e fanno, ma sa qui quel bendileva, cioè era una roba proprio che mi trattavano come una pazza, facevo questa cosa qui, dopo due settimane c'era una coda tale per cui io dovetti fare un'ordinanza un per dire potete prenderne solo 12 e poi dovete rimettervi dietro, allora no, dura, era una roba, allora noi adesso vi faccio i conti, noi non abbiamo, speso, abbiamo speso 3 o 4 mila euro per mettere a posto la, la, la pensilina il, del, della macchina vera e povera non abbia speso niente. In quell'anno lì abbiamo incassato 20 mila euro di acqua. Allora fate un conto, 20 mila euro a 5, centesimi, al, sì, sì, a 5 centesimi al litro, fate una, fate una divisione, stiamo parlando di Lauriano. Non, non di tra l'altro la cosa altrettanto buffa fu che noi facciamo una riunione di giunta per stabilire ah, se un litro o un litro e mezzo e il costo, cioè un una, una delibera di giunta. Allora, io dissi prima di tutto deve essere un litro, non un litro e mezzo, perché deve essere scoraggiato l'utilizzo del litro e mezzo per la, la, la, la, la, la bottiglia di plastica, quindi deve essere quella di un litro per, per incoraggiare quella del, di vetro. E poi, disse, e, e poi il famoso discorso che alcuni comuni fanno gratis, dico no, sono contraria, 5 centesimi che è un prezzo molto basso ma deve essere 5 centesimi perché deve dare il senso che l'acqua è, è un bene prezioso e quindi non può essere gratis, poi da lì in avanti poi devo dire tutti ci hanno seguito.